Ciao sono Luca di Mister Gadget, benvenuti e bentrovati, oggi presentiamo un prodotto molto importante in arrivo in Italia proprio in questi giorni, prezzi significativi, due versioni, entrambi con display molto generosi ma con alcune differenze. Noi proviamo il prodotto migliore, ovvero Galaxy Note 20 Ultra 5G. 21 agosto, data dell'esordio del nuovo Galaxy Note 20 Ultra 5G, ma anche della versione normale, forse la mia preferita, vi devo dire, per ingombri e anche per alcune delle sue finiture. Guardiamo però l'Ultra eh, eh, nel suo display gigantesco da 6,9 pollici. Dentro la confezione, oltre al caricatore eh, rapido, abbiamo il cavo per la ricarica e per la trasmissione dei dati e poi le cuffiette con connettore USB Type-C, è qualcosa che tra l'altro riceviamo solo noi, perché ad esempio... Altri paesi non vedranno questo eh, particolare eh, confezione che tutto sommato è eh, nella norma, non ci sono cover all'interno e poi ovviamente il principe di questa scatola è il telefono. Allora eccolo nelle mie mani, nei giorni scorsi abbiamo già visto eh, il video hands on, è inutile che stia a riempirvi di insomma dettagli che riguardano le caratteristiche tecniche che ben l'esperienza d'uso di questo dispositivo con un display fluid AMOLED che arriva fino a 120 Hz di refresh rate, in questo caso addirittura con una diagonale da 6,9 pollici. La parte posteriore con questa fotocamera davvero generosa sono quasi 6 cm e 3 cm su questo lato con uno spessore di questo blocco delle fotocamere veramente generoso. Pensate che le fotocamere hanno un ingombro così importante che è stato necessario spostare anche il pennino quello che di solito veniva messo sul lato destro guardandolo del eh, telefono è stato spostato invece dalla parte opposta devo dire che quando impugno il telefono la forza dell'abitudine mi porta eh, sempre a premere in questa posizione forse anche perché qui c'è l'ingombro eh, della mano per cui o uso il telefono con la mano opposta oppure devo cominciare eh, ad abituarmi però insomma eh, aspetto Molto bello, finitura con questo Mystic Bronze opaca che eh, evita eh, di avere le ditate, la copertura tra l'altro con il nuovo eh, Gorilla Glass Vectus quindi dovrebbe essere indistruttibile, io non lo butterò per terra, ve lo dico, eh, ma insomma devo dire che su fronte proprio della dotazione tecnica questo si presenta come mm, telefono eh, da fuori classe, ma quali sono gli aspetti positivi e quali quelli negativi? Parto subito da cosa mi piace. Eh, il dettaglio ovviamente del display Fluid AMOLED con una leggibilità impressionante e soprattutto con una luminosità che è mostruosa. Io, confesso, non riesco a vedere la differenza tra un 120Hz e un 90Hz perché non uso tanto i giochi, quindi non ho quel genere di sensibilità. Però so che questo è un display che conferma la tradizione di Samsung eh, veramente notevole. Quindi sicuramente mi piace il display, mi piace tantissimo la qualità della eh, fotocamera eh, perché sono stati risolti i problemi di messa a punto, di messa a fuoco del Galaxy S20 e la qualità delle immagini è veramente superlativa. Ne parliamo dopo. Cosa non mi piace? Eh, qui ci sono alcune cose che non mi piacciono, allora sicuramente questo, l'ho accennato anche all'inizio, questa dimensione gigantesca del blocco delle fotocamere e poi l'altra cosa che però non mi piace, sono sincero, è il fatto che questo sia un telefono che si scalda veramente tantissimo. Quando fa delle operazioni come girare dei video, in particolare quando usate il formato 8K, devo dire che il surriscaldamento è veramente notevole. Oh, partiamo dunque nei dettagli dal display no? che vediamo insieme, 6,9 pollici, lui ha un sistema adattivo per cui usa 120Hz di refresh rate quando è il eh, caso di eh, farlo, ha un angolo di lettura, di visione che è semplicemente eh, eccellente e come detto c'è la copertura anche di, eh, del nuovo Gorilla Glass eh, Vectus. Eh, non ci sono grandi eh, novità per quanto eh, riguarda eh, diciamo, l'interfaccia questa è la nuova interfaccia 2.5 One UI 2.5, ma diciamo che rimaniamo ancora eh, nello standard che avevamo conosciuto anche con i precedenti telefoni eh, di Samsung. Quindi direi display ottimo, ottima leggibilità, eh, interfaccia e software quello che eh, conosciamo ormai molto bene. Le funzioni telefoniche di Galaxy Note 20 vanno alla grande, qualità audio in conversazione notevole, ovviamente c'è il supporto per il voice HD, abbiamo tutto quello che dovrebbe avere un telefono di questa generazione, compreso il Wi-Fi 6, quindi sul fronte delle funzioni di connessione e di comunicazione direi che si va alla grande. C'è anche la disponibilità della connessione grazie all'ultra wide band, questo vuol dire che con i telefoni purtroppo per ora solo i Samsung e i Pixel si potranno trasferire file come si fa con Apple, con AirDrop, Anche questo una novità importante. Per parlare di fotocamera direi di andare direttamente a vedere come funziona partendo dall'utilizzo della videocamera con le sue notevoli e molteplici funzioni ecco dunque come funziona il galaxy note 20 ultra quando fate delle eh, riprese in questo caso stabilizzate c'è un particolare eh, da notare quando eh, si utilizza la fotocamera stabilizzata ovvero che potete passare dal grand'angolo alla ripresa diciamo eh, normale eh, semplicemente premendo sui relativi comandi sul display ma non potete utilizzare lo zoom avanti e indietro come eh, si farebbe eh, normalmente quando invece non viene usata la funzione eh, di stabilizzazione, c'è la possibilità di fare riprese anche in 8K, segnalo che quando si utilizza la eh, videocamera per girare video, il telefono eh, si riscalda eh, un po', ovviamente i video si girano anche con la fotocamera frontale, eh, devo dire che la qualità eh, non è quella della fotocamera principale, ovviamente però tutto sommato un eh, buon livello di eh, ripresa in particolare vedete adesso non sono più eh, in una condizione di quasi controluce quindi sicuramente ripresa eh, migliore l'audio delle riprese video diciamo discreto anche il galaxy note 20 nella versione ultra 5g ha la ripresa con il fuoco live che io sto utilizzando in eh, questo momento sto cercando anche di cambiare essenzialmente il tipo di effetto che c'è alle spalle vedete ho accentuato forse eccessivamente il blur in questo caso invece la ripresa con eh, semplicemente il soggetto frontale a colori e tutto il resto invece che viene eh, ripreso in bianco e nero quindi potete cambiare eh, la vostra scelta a seconda delle vostre preferenze proprio anche in corso d'opera vedete adesso questa è la versione invece un po' più estrema forse un po' troppo segnerò anche questa modalità di ripresa video per cui mentre voi riprendete un video vedete potete essenzialmente disegnare e l'oggetto che disegnate rimane collocato nel punto in cui l'avete messo no? questa diciamo che può diventare anche una soluzione carina potete aggiungere volendo anche delle soluzioni di testo, cambiare il tipo di scrittura che viene fatta e che viene riportata sul video che state registrando. Devo ancora capire bene che tipo di diciamo, utilità abbia se non viene fatta su un volto, ma tutto sommato diciamo che è una cosa carina. La stessa funzionalità può essere utilizzata anche, vedete, con le persone, no? vedete in questo momento spostandomi essenzialmente le mie corna eh, si spostano eh, insieme a me, poi qui insomma, si tratta solo di eh, trovare uno spazio per eh, la creatività, eh, potrebbero essere i capelli nel eh, mio caso ad accompagnarmi, guardate che ciuffo meraviglioso! Come vi dicevo all'inizio il dettaglio da sottolineare è quello del surriscaldamento quando si usa molto la fotocamera. No? E guardando tra l'altro il risultato invece eh, delle foto bisogna dire che Samsung ha fatto un lavoro notevole. Eh, 108 megapixel nell'ultra di sensore principale. Dovete scegliere la, se, diciamo, la, la selezione per i 108 megapixel per scattare con quel tipo di eh, definizione. Avete uno zoom che arriva fino a 50x. Allora, mh, diamo un occhio agli scatti. Questo è uno scatto con il grand'angolo. Quello che vedete adesso invece è lo scatto con, diciamo, la dimensione normale, no? quindi la, la proporzione 1x. Questo è uno scatto con lo zoom 5x e se arrivo addirittura allo scatto con il 50x vedrete che la definizione non è granché. Questa foto è stata scattata su un cavalletto ma diciamo è molto difficile riuscire a ottenere una buona qualità. C'è il mirino che vi aiuta a centrare il soggetto a 50 megapixel, però insomma... Mm, Diciamo che è più marketing che è vera efficacia, ma la qualità generale delle foto del Galaxy Note 20 Ultra è veramente superlativa. Diamo un occhio anche all'interfaccia della fotocamera che è quella che ben conosciamo con moltissime opzioni per voi disponibili intanto quello dello scatto singolo introdotto con i telefoni precedenti la fotografia, i video e poi vedete il fuoco live il video fuoco live la modalità panorama, la modalità pro con cui voi essenzialmente potete gestire tutti i parametri possibili ed immaginabili e poi ancora i video pro anche in questo caso con la gestione di tutti i parametri del mondo super slow motion, rallentatore e Hyperlapse eh, fotocamera che ancora una volta si conferma molto completa anche nelle varie opzioni che poi eh, avete, vedete qui potete eh, selezionare 108 megapixel avete necessariamente tra l'altro l'uso eh, della proporzione 4 terzi oppure eh, full screen eh, o ancora la possibilità di usare i 16 nomi. ci sono i filtri ci sono le eh, foto in eh, movimento e poi avete un miliardo di altre eh, opzioni eh, tra da cui scegliere direi che a livello di software quello della fotocamera è sempre stato un software molto completo facile da usare davvero alla portata di tutto funzionalità della S Pen ehm, ci sono delle caratteristiche quest'anno che sono cambiate ad esempio c'è la possibilità di usare delle gestures da lontano io quando ho fatto l'esercitazione ho preso l'esaurimento nervoso perché tentavo di fare i movimenti e continuava non è esatto riprova però di fatto Potete usare la S Pen, come succedeva già prima, per scattare un selfie senza bisogno di toccare la macchina fotografica. Avete l'Air Action, quindi vi avvicinate al eh, display e potete già governare eh, alcune delle funzioni del eh, telefono e poi quelle tradizionali, no? per cui potete scrivere sul display, creare eh, delle gif, eh, potete eh, eventualmente scrivere anche degli appunti semplicemente partendo eh, dallo schermo eh, spento. Eh, avete la possibilità di fare i messaggi live, abbiamo visto prima anche di disegnare sulla videocamera mentre eh, girate un eh, video davvero le possibilità della S Pen sono eh, infinite adesso con l'aggiunta appunto delle eh, gestures e di alcune eh, funzioni che potete utilizzare anche quando siete eh, lontani dal eh, telefono ripeto, io trovo un po' strano abituarmi a questa eh, posizione eh, però tutto sommato insomma, è solo una questione di tempo quando ci si allontana come al solito si ha l'avviso eh, del fatto che ci si sta allontanando dalla S Pen eh, se eh, avete più S Pen potete combinarle anche con uh, un unico telefono. La domanda è perché avete più S-Pen? Uh, okay. um, insomma, La S-Pen è una caratteristica che fa di questo telefono un telefono eccellente e il Note 20 non fa altro che confermarlo. Altre funzionalità importanti, c'è Android Auto anche in modalità wireless, c'è Samsung DeX, avete davvero un sacco di funzioni che possono trasformare questo telefono in un vero e proprio desktop. C'è anche il collegamento Windows che vi permette di utilizzare su un PC Windows l'unione, insomma diciamo tutte le funzioni del telefono comandandolo a distanza. E da questo punto di vista l'unione tra Samsung e Microsoft è diventata ancora più forte perché adesso c'è la possibilità anche di avere l'Xbox Pass Gold Live, tricche, tracche, bomba a mano, non me lo ricorderò mai, comunque una delle offerte che sono state fatte in questi giorni è proprio di avere mesi di accesso a Xbox Pass Gold Live, quella roba lì, insomma, per eh, diversi mesi. Eh, quindi qualità eh, eccellente, software molto completo, c'è veramente poco da dire a questo Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G batteria, eh, batteria insomma, questo è un dettaglio importante il primo giorno mi è venuto un coccolone, mi sembrava che la batteria si scaricasse guardando il telefono, oltre al riscaldamento c'era questa batteria che scendeva alla velocità della luce, probabilmente stava sincronizzando la qualunque, dopo qualche giorno adesso si è stabilizzato e io diciamo che arrivo a sera ancora con un 30% residuo. Non ho usato questo telefono sotto rete 5G, quindi non ho la percezione di quali possano essere i consumi e quanto possano aumentare i consumi con la rete 5G, però bisogna dire che la batteria da 4500 mAh è sufficiente, c'è la ricarica wireless, c'è una ricarica super veloce anche grazie alla connessione cablata, insomma nel giro di 30 minuti si arriva più o meno al 50%, quindi tutto sommato bisogna dire che sul fronte della batteria non ci si può assolutamente lamentare. Super finalone! Super finalone per la recessione di Galaxy Note 20 Ultra 5G, chi lo pronuncia velocemente per primo ne ha uno in regalo, magari. Eh, insomma, Questo è un prodotto bello, completo, con qualche difetto, come tutti i prodotti che esistono sulla faccia della Terra. Diventa probabilmente il punto di riferimento nel mondo eh, di Samsung. Bisogna dire che sono stati risolti i problemi che c'erano con Galaxy S20 in particolare sulla fotocamera poi insomma qualche difetto lo riscontreremo nel tempo sicuramente nelle prossime settimane nei prossimi mesi ma ancora una volta il Galaxy Note 20 cari amici è il prodotto da battere